Guardiamo il progetto lancio dei dadi e vediamo come funziona. Intanto lo faccio eseguire cliccando sulla bandiera verde. Abbiamo una scimmietta che ci saluta, lancia i dadi e ci comunica la somma dei punteggi eh, che sono usciti sui due dadi. Chiaramente ogni volta che lo eseguo il i punteggi finali saranno diversi. Ok? simula proprio veramente il lancio di due dadi con un esito casuale andiamo a vedere come è fatto questo programma quindi adesso ingrandiamo la parte centrale allora abbiamo intanzitutto tre sprite la scimmia e un dado 1, un dado 2 questi tre sprite in qualche modo devono riuscire a interagire tra di loro a comunicare tra di loro per quale motivo? perché ognuno di loro deve compiere delle azioni Uh, in momenti diversi, poi chiaramente il programma viene eseguito in modo molto veloce, sembra quasi tutto simultaneo, però chiaramente la sequenza delle istruzioni invece deve avere una, una scansione precisa. Allora, la prima cosa che vediamo quando clicchiamo sulla bandierina è che la scimmia ha le zampe rivolte verso l'alto, poi le mette verso il basso, poi le rialza, quindi... La scimmia deve cambiare costume, poi deve pronunciare tramite fumetto una frase all'inizio e una frase alla fine. Quindi, quando si clicca sulla bandierina verde, la scimmia, prima di tutto, ci saluta con questo fumetto, poi deve cambiare costume. Qua in mezzo vedete questa istruzione, invia tutti messaggio 1. Messaggio 1 è un eh, invia tutti messaggio 1 è un'istruzione che troviamo nel menu situazioni, quindi lo stesso menu dove troviamo l'istruzione iniziale quando si clicca su bandiera verde perché è un'istruzione che permette agli altri sprite di capire che sono entrati nella situazione in cui devono, e tocca loro, cioè, tocca loro compiere delle azioni. In sprite 1. Infatti, andremo a vedere dopo questa parte. Vediamo che sp nello sprite dado 1 abbiamo. Che dovrà fare qualcosa nel momento in cui clicchiamo sulla bandiera verde, ma soprattutto il ruolo principale di questo sprite è compiere delle azioni dopo che avrà ricevuto messaggio 1, cioè dopo che la scimmietta ha detto la frase lancio i dadi e ha mandato appunto messaggio 1. Allora andiamo a vedere adesso cosa deve fare dado 1. Ripeto, questa parte la guardiamo dopo. Quando riceve messaggio 1, il dado 1. Cosa deve fare? Deve cambiare posizione, quindi si deve spostare, deve scivolare dalla posizione iniziale, dove è qui, sulla zampa della scimmia, deve spostarsi qui e vedete che ha cambiato anche dimensioni, si è ingrandito, quindi deve scivolare in una determinata posizione, deve cambiare dimensione, dopodiché cosa succede? Che l'utente, cioè noi che guardiamo questo programma, vediamo che è uscito il numero 1, ma come ha fatto a uscire questo numero 1? Abbiamo utilizzato un'istruzione, questa arancione, che quindi troviamo in variabili, e abbiamo detto in questa istruzione di assegnare a una variabile che abbiamo chiamato lancio 1, che sarà destinata quindi a, a rappresentare, a contenere il punteggio del, del dado 1, abbiamo assegnato a questa variabile un numero casuale tra 1 e 6. Questa è un'istruzione che trovate nel menu operatori, vedete numero a caso e poi possiamo decidere noi qual è l'intervallo eh, nel quale scegliere un numero casuale. Stiamo giocando con dei dadi, quindi chiaramente il punteggio va da 1 a 6. Quindi il lancio 1 verrà memorizzato un numero a caso tra 1 e 6, ogni volta che si es eseguirà il programma sarà eh, chiaramente generato un nuovo numero casuale. Quindi al dado dobbiamo dire di passare al, a un costume, quindi ad avere un aspetto che, è, che sia coerente col punteggio che è uscito: dado 1, se andiamo a vedere quali costumi ha, ha 6 costumi disponibili, uno per ogni punteggio. E sono numerati da 1 a 6 questi costumi ne, nello stesso ordine dei punteggi, quindi al costume 2 corrisponde il punteggio 2, eccetera e quindi se io dico di passare al costume eh, la, del contenuto della variabile lancio1 vorrà dire che sarà se è uscito il 3 per esempio lui passerà al costume 3 cioè quello con, i tre con il punteggio 3 sulla faccia visibile una volta che ha finito di fare quello che deve fare il dado 1 invia a tutti messaggio 2 quindi quando riceve messaggio 1 dalla scimmia fa quello che deve fare, quando ha finito comunica di aver finito e quindi invia a tutti messaggio 2. Le istruzioni relative al secondo dado sono praticamente identiche, ripeto ancora una volta, questo lo guardiamo dopo, il dado 2, anche lui, quando riceve il primo messaggio, che è quello che manda la scimmia, dovrà cambiare posizione, cambiare dimensione, poi avrò la variabile lancio 2, che assumerà un valore casuale tra 1 e 6 e dovrà passare anche lui al costume che sia coerente con eh, il numero che è uscito eh, casualmente. Dopodiché anche lui invia lo stesso messaggio che inviava eh, dado 1, perché tanto queste due azioni avvengono, il lancio dei due dadi è simultaneo, no? quindi entrambi partono quando ricevono il messaggio 1 e quando finiscono mandano il messaggio 2. Cosa fa la scimmietta quando ha ricevuto il messaggio 2, cioè quando i dadi hanno fi finito di fare il loro mestiere? Deve passare al costume A, -ah, cioè deve rialzare le braccia, perché quando li ha lanciati, le aveva abbassate. È chiaro che, ripeto, noi vediamo tutto molto velocemente, braccia alzate, braccia giù, braccia su. Dopodiché cosa deve fare dopo che ha rialzato le zampe? Deve... Eh, comunicare la somma, ma prima la somma bisogna calcolarla perché noi per adesso abbiamo soltanto memorizzato nella variabile lancio1 il primo punteggio del primo dado e lancio2 quello del secondo dado, quindi dovremo operare con lancio1 e lancio2, quindi prendere l'operatore somma, inserire come i due, nei due operandi, nei due spazi degli operandi, le variabili che trovo qui, lancio 1 e lancio 2, e eh, memorizzare, assegnare il valore eh, risultante da questa somma in un'altra variabile che ho chiamato somma. Ok, Dopodiché, cosa fa la scimmietta? Deve dire quanto vale la somma, quindi qua deve dire una frase più articolata, una parte è costituita da una stringa, cioè proprio da una frase eh, che non è un valore numerico, quindi unione di la somma è, e unisco a questa stringa il contenuto della variabile somma, e per, lo dico per 4 secondi. Ecco, in ultimo andiamo a vedere quello che prima eh, non avevamo visto, cioè eh, Cosa significa questa parte che hanno i due sprite dei dadi? Cosa succede quando si clicca sulla bandiera verde? Quello che succede non è visibile all'utente ed è praticamente sono le istruzioni necessarie a riportare il dado nella posizione iniziale perché quando ho eseguito il programma sappiamo che entrambi i dadi hanno cambiato posizione rispetto all'inizio e anche cambiato dimensione, oltre che vestito, oltre che costume. E invece se voglio che quando si clicca sulla bandierina verde, cioè si ricomincia da capo, voglio che i due dadi tornino nella posizione iniziale. Quindi eh, utilizzo dal menu Aspetto l'istruzione Nascondi, in modo tale che questo eh, movimento non sia visibile all'utente, a parte che è velocissimo, quindi dico vai alla posizione eh, questa qua iniziale sulle zampe della scimmia, porta dimensioni a 25%, quindi li rimpicciolisco di nuovo, e poi scrivo mostra, perché a quel punto, una volta che sono tornati sulla zampa, devo vederli. E la stessa identica cosa avviene eh, per il secondo dado. Per la scimmietta, invece, non c'è bisogno di alcun tipo di eh, rein, reinizializzazione della sua posizione, perché parte con le zampe in alto... Eh, poi le abbassa ma poi le alza di nuovo quindi anche alla fine dell'esecuzione del programma la troviamo nella stessa identica posizione non si è spostata e nel costume già che deve avere all'inizio quindi è già a posto così